Ho usato i trucchi ah, no. <ride> Chiariamo un attimo le cose <ride> Hola qua e benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati sulla postazione Del computer insieme al signor Puledro Magico con il nuovo computer Signor Switz e infine Il signor Lorenzo che è uscito dalla partita E ah. il microfono Senti, senti i passi Siamo in cielo No, no, no Allora chiariamo un attimo le cose eh, eh, Bene, molto bene le cose no! no, no, no Vai via, vai via Vieni, vieni, vieni Mi è venuta un'idea, Guarda, guarda, guarda Questo non lo sa nessuno No, no, no ah, entra, entra Entra dentro Cosa? Abbassati Che cazzo siete? Eh, hey, è quello Ma vinto. No, l'ho visto usare il lo no clip <ride> Dove Dai, pezzo di merda Tronzo, dai, va, non, va, non va. vale VAI A CAGARE! Sì, ma anche io voglio nascondermi, vengo io con zombie Perché eh, avete... eh, C'è un... Netax che città, però Non ho citato, no, ci no, ma, sono ma, io ci ma, troveranno uh -huh. mai Oddio, li sentiamo, li sentiamo Non ci troveranno mai E grazie a me che hai trovato non ci troveranno mai? E ma ah! non <ride> ci troveranno mai? Arrivo a aiutarti dai dai resisti e lo dai un po' oh, DAI DAI DAI dai dai. Oh, ragazzi. DAI DAI DAI DAI Ok vieni guarda eh Sei sì, pronto Lo so lo so lo so, lo so no, no, no no no tu devi seguirmi No guarda guarda me guarda me un attimo guarda guarda Oddio cos'è quello non l'avevo visto Oddio cos'è Eh siamo no, un mi po' mi fottuti Fermo vai via Meglio che Ma io li sento eh Non è che li vedi Fermo fermo Che ci sentono Ma io li ho sentiti i zombie per quello eh. no, no oh vicino. fermo tu vai, tu vai là Tu vuoi trovare la... Vai via Via via No No Ah! Ah No Ah! No No Ah, chiudi, No Ah, no, <ride> no No io No io No io no, io no No No No No No No No No No Ah, No dai, dai, dai! No, no, adesso guarda, guarda! ci mi sono scritto cn... Kni! Kni! <lever». ride> Meglio sentiti, eh! <ride> sono <cra> vicino! No, non ce la dovevo fare! I calcoli erano errati, i calcoli erano errati, <ride> Mayday allarme rosso! Ah, no, ah ciao! Ho ma... che visto. Dai, non è giusto, non è giusto, però eh. No, <ride> ma dai, ma oh, vai a cacare. Ok, ok, arrivo da te, Lore. Arrivo. Eh, vieni, dai. Su. Ok, arrivo, arrivo. Arriva, arriva. Bravissimo. Ciao. Non toccare niente. Cos'è sta tastiera? Lo vedo, guardalo, guardalo che sale sul tetto. Oh, ti ciao, piace. Ciao, ti vedi sul ciao tetto. bello. Bacino, bacio alla mamma, eh, ricordatelo da parte mia. Buongiorno. Ciao, bello. Allora, come va? Buongiorno, allora. Ciao, bello, allora. Ciao, ciao. Guarda, che si guarda in mezzo. Ho messo il clip sto stronzo. No, dai, beh. Allora... Ah! Ah! Ah! Io... No! ho usato il noclip! <ride> ho usato il noclip comunque perché era qui. No, non è vero, non è vero. Giusto, no clip. Non è vero, non l'ho usato il noclip. Ma l'hai usato, l ho visto, smetti di mentire. Non lo sto usando neanche ora, cioè... No. Ma cosa no. stai dicendo? Chi ero con il noclip? Pippi ah! <ride> <ride> Oddio, guarda che muscoli! Ragazzi io dovete sapere che in realtà ho la fibra del Congo. Ah ragazzi io invece ho comprato la fibra. Ho comprato la fibra che è qua dietro che ora non si vede. Eh! Oh madonna, oh madonna. Oddio. Tasso, dove sei? Vieni da me. No, no, no. Cristo. Cristo. Ah, Ti ho detto di venire. Mm -hmm. E te dove sei non si sa. Senti, senti le scale. Ciao <ride> allora. sì, bello. Ciao sì, bello allora cazzo <ride> che <makel> <erride> come ci vedi sì. come vai in giardino giardinaggio le rose ti pagano bene Sì, sì, entra in casa perché c'è un po freddo c'è il camino di sopra vieni di sopra fai le scale bravo vedi lì c'è il camino vai dentro al camino bello vai dentro al camino bravo <h voters> Lati. E guarda guarda che non riesce allora, ad entrare so. Oddio che culo Non l'ha vista, non ha parole Oddio sto cosa che mi cade Bene ragazzi questo video finisce qua Lasciate un mi piace Un commento, un iscrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bene ragazzi